per noi sono di particolare interesse perché rispondono alla richiesta dell'Ispettor Gallo che chiede con forza di diventare un soggetto autonomo più forte, cioè una rete interregionale e vedremo poi di costituirla, però quando si parla di rete, come vedremo, dovremo condividere alcuni punti, alcuni fondamenta se no poi dopo andiamo un po' a navigare a vista ed è lo scopo dell'incontro di oggi allora, vediamo un po' tu mi dici che funziona, vero? Sì Ecco, ci siamo. Allora, le prime slide sono slide ripetute, no? alcune di queste le faccio perché mi piace anche riprendere cose già dette, già viste insieme. Siamo nati nel 2003, progetto promosso da Santa Domessa Lombardia a beneficio delle persone nuove che ogni volta incontriamo. Partiamo con l'accessibilità come punto di riferimento. Accessibilità che cos'è? Vuol dire semplicemente pensare alla comunicazione web come comunicazione inclusiva. Cioè, pensare che quando noi comunichiamo, diamo servizi, diamo materiali, diamo documenti ai nostri ragazzi, alle nostre famiglie, ai cittadini, noi non dobbiamo escludere nessuno. Quindi è proprio un qualcosa di molto vicino al nostro modo di pensare di scuola. Nel 2006 Porta Aperte sul Web diventa comunità di pratica con un'idea maturata insieme con l'allora direttore generale Mario Giacomo Dutto e diventando comunità di pratica ne assume un po' anche un impegno un impegno che era poi anche già nelle carte e nei pensieri di chi aveva animato le 50 scuole iniziali del 2003 cioè l'idea fondante è che noi mettiamo in comune le cose la nostra scelta è questa per quello il discorso precedentemente fatto via password, via aree riservate, tutte queste storie qua No, noi già dal 2003 quando siamo nati abbiamo sempre messo a disposizione il nostro materiale, comunque, ovunque, e poi dal 2005-2006 questa è diventata una consapevolezza anche sostenuta dalle licenze adatte al mondo della scuola, le Creative commons e poi dopo sono arrivate anche i ministeri e quant'altro no, a mettere nei bandi sempre l'esigenza del riuso vuol dire ciò che noi facciamo è riutilizzabile comunque in, sempre, in qualsiasi momento basta attribuirlo vedremo che su questo però ci, sarà, ci sarà, sarà necessario spendere due parole su qualche abuso allora quanti siamo? questa è la cartina che ogni tanto e ogni mh, cadenza più o meno annuale riproponiamo e ogni volta la cartina dell'Italia comincia a colorarsi sempre di più è interessante dire, ma lo dico non con fare da marketing che sono numeri sottostimati no? Mario parlava di 2002, però tu hai sovrastimato eh Mario. Io 2002 fatto mi fatto sembra fatto esagerato, fatto sinceramente distribuiti da me. Eh, ok, dai, allora facciamo finta che te ne abbiamo messi solo 60 no, aggiungi certo, 30 dai, facciamo non siamo però a <ride> 2002, Mario, bisogna dirlo magari lo saremo o altro comunque noi abbiamo sicuri questi pallini rosso che vedete Abbiamo. Per questo momento come lo riprendi? Non è una percezione, è una certezza Alberto. Io sono stato anche la scorsa settimana in Sicilia e continuarono a farmi vedere scuole con i siti di porte aperte sul web che non sono stati mappati. Quindi ormai la realtà è eh, invasiva diciamo. Beh. Comunque in ogni caso sono numeri molto elevati. adesso decidi di quello che, che sono. Però rispetto a quelli mappati, guardate non hanno. Scorsa giornata aperta 667, adesso 845. Grazie Caterina Toccafondi che per noi fa questo lavoro. E' grande spirito di generosità per sottoporsi a questo, soltanto che ha grande passione e desiderio di lavorare insieme, può farlo, perché la nostra comunità è questa. Nel senso che noi mettiamo a disposizione tempo e risorse, al di là di quello che uno potrebbe pensare quasi del fisicamente accettabile. Caterina lavora in ogni momento è in pensione e continua a darci una mano a noi e a tante scuole. Scuole Porte aperte, 4 generali CMS usate, anche qui saremo in difetto, con buon compleanno Drupal con il 200esimo eh, sito messo qua, ma saranno di più di 200 in base a quello che dice Mario. E la dislocazione geografica, bene, la Lombardia che nel 2008 aveva il 95% dei siti di porte aperte sul web, adesso non arriva al 40%, cosa vuol dire? Che la maggioranza delle realizzazioni di siti scolastici con i modelli di porte aperte sul web sono fuori Lombardia, cioè porte aperte sul web sta coronando quello che erano uno dei suoi sogni, dei suoi scopi, allargarsi eliminare barriere, non soltanto la fruizione, l'accessibilità barriere geografiche, barriere progettuali non ci sono interessi dietro e quindi noi andiamo volentieri insieme andando a superare qualsiasi tipo di non abitudine al lavoro comune e noi abbiamo delle realtà che si stanno sviluppando attorno a un'idea abbiamo le scuole di Viterbo abbiamo le scuole di Prato Prato ormai è una provincia porta aperti, aperti su webizzata se si può dire una parola di questo tipo un termine così porta aperti dipendenti ma le dipendenze non sono belle Mario eh. ecco comunque abbiamo Prato abbiamo Viterbo abbiamo Rimini abbiamo tante realtà di scuole che insieme lavorano e quindi si sviluppano indipendentemente come vogliamo sapere successivamente ma va benissimo così Vedete qua le, ragioni, le regioni, no, come si sono sviluppate da un anno a questa parte. Quali sono i nostri CMS che proponiamo? Sono, fondamentalmente sono rimasti i tre, quelli maggiormente attrattivi, no, che hanno più di 100 realizzazioni. Sono Drupal, che io considero sempre un po' l'ammiraglia, perché Drupal è il luogo dove nascono, prima che in altri CMS, spesso delle sperimentazioni che noi, io utilizzo WordPress, che altri CMS poi vanno un po' inseguire e spesso si cerca anche di raggiungere, ma poi poi scappate via avanti, eh? Nadia. Siete troppo bravi, troppo veloci. Nadia Caprotti, grazie. Mario Barini, Masperdi. Eh? Pietro Cappai, autore del primo sito res completamente responsive portafelle sul web, presentato oggi pomeriggio nel workshop Drupal. Insomma è un pacchetto scuola Sardegna, esatto, no? è un pacchetto scuola assolutamente completo e avrete potuto modo poi di apprezzare alcune caratteristiche nel workshop pomeridiano dove penso verrà presentato il modello Kai e anche il lavoro che loro hanno credo quasi ultimato che è la novità a corsi di quest'anno che è quella della gestione della modulifica completamente online. WordPress arriverà, nella, diciamo, ci lavorerà compiutamente, no? penso Marco, Andrea e altri, questa estate e Joomla, anche ma sì. poi vedremo anche qualche parola importante su Joomla. CMS Drupal, www.scuolacooperativa.net, slash Drupal7, dove si trovano i Drupaliani prevalentemente, ovunque, no? ma in particolare nella mailing list e un po' meno no, nel gruppo Facebook siti scolastici. WordPress, Wordpress è quello che è più popolare, ha superato già i 500 eh, siti realizzati con eh, il nuovo template PAS 2015, moderno, accattivante, veloce, fruibile, semplice da utilizzare con anch'esso ad online a norma, amministrazione trasparente, presa visione circolari e prossimamente noi rincorriamo i drupaliani per quello che riguarda anche invece la gestione della modulistica online, dobbiamo trovare ancora un plugin giusto o attraverso la generosa eh, aiuto di, eh, di Paolo Mauri e del gruppo Linux la, un plugin open source, o meglio GPL, appositamente allo scopo. E grazie Marco Milesi, grazie Andrea Smith, grazie alla stella Milana per la mia parte, i nomi che, è, che è hanno ragione della intensità degli scambi tra le persone che usano anche questo CMS e dove li troviamo un po' meno nell'IST, molto nel invece gruppo Facebook Siti Scolastici. Dove si realizza anche lì una cosa che sembra un po' strana. A, eh, un mese fa, più o meno, a aprile, ho partecipato a una tavola rotonda sul registro elettronico, no? dove c'erano delle ditte che sviluppavano prodotti commerciali. E una delle ditte più eminenti su questo diceva, mentre c'era stato l'intervento del, della nostra ammiraglia sull'open source, chissà sa, chi sarà, chi sarà stato. Paolo no? che invece andava a dire guardate che esiste anche un registro elettronico open source che si chiama Lamp School loro dicevano beh sì certo interessante però guardiamoci un po' negli occhi il nostro servizio commerciale ci consente di avere poi un'assistenza questi volontari cosa volete che vi facciano prima che vi rispondano eh? ti ricordi Paolo una cosa di questo tipo ma in realtà forse non conoscevano la realtà dei siti scolastici o della mail in dove noi abbiamo risposte in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e non è marketing, è realtà perché in ogni momento siccome la passione, l'elemento che forse congiunge tanti pensieri, tante idee, tanti modi di intendere il web in modo inclusivo ci dà la possibilità a 4 minuti caspita di rispondere a tutte queste esigenze con chi è disponibile Andiamo più veloce, Giumla, Giumla, battesimo oggi della nuova versione. Grazie a Antonio Codri, grazie a Antonio grazie a Maria grazie a Gianluca di Sala, grazie alla nuova comunità viva, forte di Giumla che si è ricostituita, grande benvenuto, grande momento pomeriggio per conoscere tutte le caratteristiche di questo nuovo modello. E che eh, risponde anch'esso all'esigenza della pubblicazione a norma per il versante istituzionale. Poi abbiamo Crone 107 che scorro velocemente, giusto per ricordare Fabrizio Rota e eh, la collega del, eh, Federica Pellegrino, che ha sviluppato il 107, e poi gli aiuti della comunità attraverso il sito, attraverso la mailing list, nella, nelle slide si vede l'evoluzione numerica no pensate, nelle liste abbiamo 24.300 mail da quando siamo nati siti scolastici 3.819 membri tutte orientate sono, sono curioso, almeno qualcuno ci sarà come sempre nei gruppi Facebook però molti sono in realtà vicini e ora? e ora ecco che, rubo tre minuti e eh, faccio, Roberto aggiungi tre minuti, no, no, non è casa mia è casa di tutti, però qui c'è una cosa che coinvolge tutti L'idea della la interregionale, regionale, non l'abbiamo ancora realizzata, un po' i tempi, un po' gli oneri della vita di tutti i giorni, ma il desiderio c'è, allora volevamo anche qua esprimere questa nostra intenzione perché quest'estate lavoreremo su questo, in modo a settembre di poter fare una proposta sul territorio esteso, però ben fatta, però di cosa abbiamo bisogno per partire, di non tradire quello che è stato aperte sul web, perché se no non facciamo la rete delle scuole di Porta Aperte sul web, ne facciamo un'altra. E allora dobbiamo forse intenderci, e su questo e verrà fuori poi un questionario, su quelle che potrebbero essere le linee speratrici. Una rete quindi, come è nostra abitudine, nata dal basso, dalle esigenze di tutti i giorni, e poi condivisa perché noi abbiamo un patrimonio enorme. Mille scuole, è un patrimonio incredibile. Mario faceva due conti no? su quello che vuol dire... Fate un conto, circa 300, 400, 500 euro all'anno di manutenzione di un sito dato all'esterno, moltiplicate di più. Moltiplicatelo per 1000, moltiplicatelo poi per un po' di anni, e vedete la cifra che viene. Allora, eh, quali sono secondo noi i punti no, che potrebbero essere? Stiamo condividendo in uno spazio wiki. Innanzitutto quello di rafforzare il carattere pubblico, aperto e accessibile dei nostri materiali e dei nostri luoghi, dei nostri ambienti. Poi anche lì una crescita della comunità con del tempo messo a disposizione attraverso ciò che, di cui la scuola dispone. No, non tutte le scuole possono avere una catena a toccafondi, ma hanno però comunque del personale desideroso, quello che normalmente risponde. Non dobbiamo noi andarlo a inserire dentro una struttura troppo rigida che poi diventa poi sotto la struttura, ma dobbiamo liberare risorse. Quindi struttura leggera dove ciascuno trovi proprio agio per continuare a fare ciò che ha sempre fatto. Sito web come elemento centrale della comunicazione verso l'esterno, non affidiamo il sito web a soggetti esterni, no? adesso ci capita di avere delle proposte e ci offrono tutto insieme col sito, ma noi lo diamo gratis queste cose, casomai sono i soggetti esterni che devono adeguare la loro proposta a ciò che forniamo noi e non viceversa. Ci sono stati dei casi in cui noi abbiamo avuto, e qui è stato proprio richiesto di dirlo a dei colleghi, di, eh, eh, di eh, appunto un utilizzo improprio di quelli che sono i nostri lavori, soprattutto di Drupal e su di Wordpress. Beh, sappiate che Porta Aperte sul Web non sta lavorando con nessuna ditta. Quando voi ricevete delle informazioni che dicono noi abbiamo condiviso questa proposta insieme con le scuole di porta aperte sul web perché le scuole di porta aperte sul web sono talmente numerose che fanno gola e sappiate che i porta aperte sul web, che oltretutto non è neanche una struttura perché è molto, per dire così, frammentata nelle persone no? l'avrà quando avrà la rete ma al momento non ce l'ha né può stringere accordi con nessuno e casomai ha una sua deontologia tale che se un domani lo facesse lo dice Quindi, questo è un motivo in più per non cedere ad alcune illusioni perché se c'è un uso distorto, come è già capitato in alcuni casi, beh questo è grave. Io sono un po' debole forse perché alcuni mi dicevano che devi agire dal punto di vista giuridico verso queste, queste cose. Io dico, ma insomma questo vuol dire che non le vogliamo bene, però forse un po' disattento. Con la rete su questa cosa qua invece Mario dovremmo invece andare a rispettare bene quelli che sono i partecipanti. Formato aperto e pubblico, ma qui anche un'altra cosa, noi non saremo mai, almeno nella nostra intenzione, poi sarà la maggioranza che valuterà le reti che diranno tu per avere i nostri materiali devi fare questo e quest'altro, perché i materiali ti mettiamo in area riservata, no, noi siamo molto più ambiziosi, noi abbiamo un'idea molto più elevata di servizio pubblico. Per cui noi i materiali metteremo a disposizione a, chi, a tutte le scuole, indipendentemente che facciano parte della nostra rete. Questo è il nostro pensiero. E allora che vantaggio c'è a far parte di una rete di questo tipo? Beh, il vantaggio è esserci. Il vantaggio lo dite voi quando venite a popolare questo incontro con questa numerosità di presenze. Quando, nel momento in cui attiviamo i nostri amici, Questi lingua rispondete comunque, senza andare a chiedere chi sei e chi non sei, noi barriere non le erigiamo e quindi i nostri materiali saranno a disposizione anche delle scuole che non partecipano alla nostra rete Questa è l'intenzione, ovviamente poi non è che insomma, si decide in 3, 4 in 5, si decide tutti insieme. Poi altre cose già detto, li licenzieremo quindi sempre un pubblico dominio, al massimo Creative Commons con l'attribuzione, no, il BY della, della persona che l'ha fatto, l'accessibilità, noi PDF immagine sappiamo che per noi è un cavallo di battaglia che poi è inascoltato in alcune sfere, però noi lo portiamo sempre avanti e anche poi con gli impegni abbiamo pensato alla riduzione del digitale divide interno delle scuole abbiamo anche dei compiti rispetto alle nostre famiglie quindi essere portatori positivi di buone pratiche compreso quella diciamo, sollecitazione che abbiamo avuto più volte che è quello di insieme lavorare alle nostre scuole per una social media policy tanto tanto preziosa in questi periodi di cyberbullismo e quant'altro vuol dire rispetto del diritto d'autore, utilizzo delle licenze libere e una riflessione sui limiti e potenzialità della frequentazione dei social in modo da mantenere anche la barra sempre forte nella legalità. Whatsapp ad esempio, lo sapete che ci occorre avere 16 anni per poter essere iscritti o eventualmente avere da parte della famiglia l'autorizzazione? è un problema a volte è un tema interessantissimo da svolgere da sviluppare anche con i nostri genitori questa enfasi a volte dei problemi diciamo, ci aiuta molto a riflettere anche probabilmente sulla misura che è una diciamo, virtù che a volte dimentichiamo sotto il libero, open source anche questi sono i nostri punti di riferimento chiudo dicendo filoni i filoni che noi abbiamo pensato sono plurimi segretia digitale e qui ovviamente noi abbiamo la scuola di Mario che può essere un riferimento importante no? e quindi vedete quando io dico filoni vuol dire che noi possiamo suddividere i riferimenti a seconda dei settori la sicurezza dei siti, la diffusione della cultura del culturale sotto il libro web didattico, Drupal, Joomla, wordpress redazione di documenti accessibili e ben informati e social media policy. ci sono filoni che sono venuti in mente la dobbiamo inventare l'idea è sempre insieme perché lo sappiamo che solo insieme si può